Bobo Summer Cup 2017 all'interno del campo con Alessandro Alciado di Sky, che prima già si è cimentato nella prima intervista della giornata, poi comunque ce ne saranno altre. Senti un po', eh, foot volley, oggi tante persone, tanto divertimento. Tu comunque sei dell'ambiente, per cui... Sì, poi sono molto contento perché la finalità è benefica, si costruisce un campo con il ricavato nelle zone terremotate, nel comune di Visso, quindi questa è, la, è una bella cosa. E poi è tutto molto divertente, basta vedere Vieri, anche quando non apre bocca, lo guardi in faccia e ti viene da ridere, alle 16 tutti i giorni ce l'avremo in diretta su Sky Sport 24 può succedere di tutto, quindi sì, sto lavorando ma è bello lavorare così, ecco. Certo che è il colmo, io che intervisto il giornalista numero uno sportivo di Sky deve essere veramente una cosa un po' fuori, fuori dal normale Comunque senti, è un piacere avervi qui come troupe di Sky e Quindi mi dicevi che oggi pomeriggio alle 16 ci sarà un altro momento sì. con ehm, il collegamento in diretta sul canale 200 E anche domani sarete qua, so, c'è un altro collegamento E poi oggi pomeriggio, attenzione, tantissimi ospiti attesi, tu hai qualche indiscrezione su chi arriverà? Qualcuna, qualcuna, diciamo che quasi sicuramente avremo in diretta Zvone Boban che è il numero due della FIFA ma soprattutto è uno che dice sempre quello che pensa e quindi è bellissimo intervistarlo, Luca Toni campione del mondo, Bobo Vier l'abbiamo detto una, sarà una presenza fissa ai nostri microfoni quando eh, ci saranno le giornate del torneo, prossimamente Ronaldo, e Eto'o, insomma gli ospiti non mancheranno mi sembrano tutti ospiti di grande livello. Ce ne sono. Giornata stupenda di sole e quindi, che dire, eh, ci vediamo alle ore 16 col prossimo collegamento di Sky e in campo alla, con la Bobo Summer Cup 2017. Grazie ad Alessandro Alciado e ancora eh, live su Radio Bruno. Ciao!